Non mettete la cipolla e l'aglio nelle cose dolci. No. Secondo me sì, guarda ma no. Mamma mia, ma oggi è festa grande! Fantastico. C'è il burro di arachidi lì dentro? Eh? Oh, non mi ricorda niente di italiano questa torta. Pan di Spagna. Questo è un classicone. Vai! Latte condensato. Sì, scambuto perché è marrone. No, ci sarà dentro qualcos'altro. Sì ragazzi, però... Buonissimo. Saranno dentro 200 g di burro. Miele, burro, zucchero, uova. Mm. Io sono soddisfattissimo, grazie. Un po' una mazzata per il colesterolo, però buono. Non sembra un po' quei contenitori di birra per fermentare la birra? E tu vedi birra ovunque, eh. mi sa. So. <ride> no, direi di No. Bello questo, buon odore anche! Bello? Bello! bello, bello Beh, un po' piace. inquietante! Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Wow. Non ti piace! <ride> Ragazzi, scusate, ma a me sembra del polipo un po' secco! Pensavo fosse l'osso della prugna! Cionca. No, non c'è il nocciolo! C'è la noce dentro! Ah, è è buono! Mm. Questo me lo mangerei anch'io! Sei buonissimo! Stai meglio? Già mi sento meglio. Vero, anch'io. Ho l'intestino rilassato. Sì. Ce n'è ancora per dopo? Sono Perché mezzo. questo qua io l'ho visto sempre in masce e orso. È il mio cartone animato preferito. Oh, che tenerezza. Il bambino della killer sembra, però è una versione un po' sovietica. Cosa c'è scritto sopra? Occi giorni. Oddio! Ma è dolcissimo! Che cos'è? Aria, marshmallow! Scioglilo? Vuoi un accendino? Ma è morbida! Eh, quello che c'è Questo qua se lo tiri fai del male Esatto, alba! Elbe, alba, che è arabo! Halbe, No, mamma mia! È radioattivo questo. Non Lo posso portare via questo? Nel tè è fantastico. Wow! Questa sembra una crepe. Che mangiare? Con la ricotta e luvette ma hai assaggiata? Ah, c'è anche l'uvetta dentro! Buono! Ma come si farà il cin cin russo per il tè? Ciao. Ciao, No. L'uvetta mi piace. Ci vorrebbero dei pinoli però dentro, vero? Questo è basico, dai buono. Mm. Dai, secondo me questo qui veramente mi aspettavo una cosa molto più aggressiva. Buono, mi piace. Basta? E questo cos'è? Ci metti sul bracere? Il bracere. Ah si? Ah? Da sfumare una brioscina! <ride> e adesso c'è dentro un cetriolino e tu non lo sai. Ui, candolino! Pannolino, eh, questo è buono, eh. Questo eh, sembra un po' italiano. Questo è italiano, eh. Anche questo sembra di quattro giorni fa, però. Dammi una galic, facciamo la galic. No, questo no, questo no è ragazzi, no. Questo proprio no. Però è buona. Sono più buone le brioche italiane. Mi spiace, devo dirlo. È molto però, buono, no. ci piace tutto. Ci piace tutto. Viva Grande, la È Buonissimo. C Ho un attacco di zuccheri proprio pesante Zuccherine. che non riesco neanche a star ferma. Perché poi te le vai in... E ti vai in bot? Eh, certo! Che <ride> botta da zuccheri!